degli elementi furia del cosmo combatti hai fu. vendicatore cosmico uh. Ha funzionato! Sei grandioso, amico mio! Puoi dirlo forte? Il merito è tuo che mi hai donato questi nuovi poteri cosmici, guardiano! Perché non ho potuto scegliere quale gormita evocare? Nessuno è davvero in grado di governare l'energia alfa! Groumas! Scommetto che vuoi che smonti quegli orribili cubi! Sì! Volevo dire no! Roccia barca lassù, presto! Mm? Ricevuto, piccolo amico. Oh! Wow, l'energia alfa ti calza a pennello. Ah! Tranquillo, amico. Qualche roccetta non può nulla contro di te, finché resto in questa posizione. Oh! Oh, oh, oh, oh! Oh! <ride> Prima penseremo alla barca, poi toccherà a voi. Prima max. Ah! Non posso star fermo se continuano a usarmi come un bersaglio io adesso. Yeah! Ah! Furio Caustico! Ah! Ah! Uh -huh! <ride> Vieron, ci siete riusciti. È stato un gioco da ragazzi. Cavolo, ci è mancato davvero poco. Gormiti, potenza degli elementi. Forza del cristallo. No, no, no. Uh, combatti! Combatti! Grande e forte! Ah. Cannone del caos! No! Ah, sta giù! Non è qui! Torak, devi aiutarci! Aspetta! È qui? Batte! No. Artiglio distruttore! Yeah! Toro furioso! Avanti, Drake! Ah. Toro è come un cristallo adesso. Delicato, ma molto forte! Yeah. Yeah. <tose> <laughs> Woo È stato facile mandargli a ruotoli il piano, capito? A ruotoli! <laughs> Dormiti raggiungibili, chi mi fermerà le lacrime Dormiti! Dormiti.